Ciao a tutti, oggi siamo sul grafico di Amazon. Qui siamo precisamente sul mensile e possiamo notare immediatamente come il trend sia estremamente long e soprattutto negli ultimi anni il prezzo ha avuto una salita veramente impressionante infatti se andiamo a vedere da in finance i ricavi e gli utili degli ultimi anni abbiamo un trend in grande aumento tanto vero che dal 2020 al 2019 abbiamo avuto un aumento dei ricavi per circa il 37% mentre invece per quanto riguarda gli utili abbiamo avuto un aumento addirittura dell'84% circa quindi abbiamo avuto degli aumenti veramente Enormi. tuttavia se torniamo sul grafico possiamo vedere la price action proprio mensile che sta facendo in questo momento ovviamente voi il video lo vedrete tra qualche giorno e non nel momento in cui sto registrando, tuttavia è evidente come questo mese potrebbe anche terminare con un'indicazione della price action, potrebbe chiamare degli short prossimamente e ora andando sul, sul settimanale a vedere com'è la situazione tutto ciò potrebbe in realtà avere grande senso anche a livello di dati fondamentali che poi dopo andremo a vedere. Tuttavia, se iniziamo ad andare a segnare dei livelli, ecco qua, noi cosa vediamo? Io come livelli vicini al prezzo attuale ovviamente il primo livello che vedo è quello relativo a questa zona, quindi ecco qui, poi altri livelli importanti ovviamente quelli relativi a questa zona, uno 3, anche qui era stato sfiorato, Comunque un livello che sicuramente questo può essere importante e entrambi questi livelli tra l'altro sono vicini a cifre tonde, infatti questo è vicino a 3.500 e questo praticamente 3.000, quindi comunque molto interessante anche questo ed è interessante anche come abbia creato il prezzo una sorta di lateralità in questo periodo, quindi da giugno 2020 circa fino a giugno 2021, quindi un anno circa di pseudo-lateralità in cui il prezzo è rimasto comunque dentro questo range e adesso solo recentemente ha rotto al rialzo e ora sta tornando in giù. Poi ovviamente ci sono anche dei livelli intermedi che possiamo andare ad individuare, come per esempio questo, infatti il prezzo l'ha sfiorato qui, poi si è appoggiato qui, poi si è appoggiato qui, si è appoggiato qui di nuovo e quindi comunque sia abbiamo sicuramente una zona importante su questo livello. Poi un'altra zona che andrei ad individuare è questa, infatti il prezzo si era appoggiato recentemente prima di avere questa leg alzista, ed ecco che abbiamo segnato i livelli principali. Poi ovviamente può essere un livello interessante da segnare anche questo che è l'ultimo che si è creato anche se poi vedremo nel tempo la sua importanza, però comunque è sicuramente interessante andarlo ad individuare per il momento quantomeno, anche perché un'eventuale rottura a rialzo sarebbe in sostanza un nuovo massimo, perché questi sono i massimi storici, quindi la rottura a rialzo andrebbe ad identificare un nuovo massimo storico. Comunque, al di là di questo, quello che voglio dire è cos'è? Voglio farvi notare come l'aumento del, del prezzo sia avvenuto in grandissima parte, proprio recentemente. Infatti, guardate come il prezzo è salito dopo la crisi del covid. Se guardiamo, la crisi del covid è stata più o meno da queste parti e guardate che aumento che ha avuto il prezzo. Ecco che l'aumento che c'è stato in questo titolo successivamente alla crisi del covid è veramente impressionante e non possiamo, diciamo, non tenerne conto e non possiamo considerare il fatto che è facile che dopo un aumento del genere il prezzo che effettivamente smetta di salire per un po' lateralizzi o che magari ritracci anche in modo abbastanza importante Beh, ed è esattamente quello che ha fatto qua ha lateralizzato e ora vediamo il prezzo cosa farà in futuro. Quindi andiamo a vedere un po' meglio quello che il prezzo potrebbe fare nelle prossime settimane. Nel caso in cui per davvero il mensile ci dovesse dare una dinamica short quindi vi faccio rivedere meglio ecco se qua dovesse venire a verificarsi davvero una dinamica short per esempio, quindi vedere nei prossimi dieci giorni una discesa del prezzo, magari una chiusura qui sotto o anche qui, comunque sia inferiore al livello dei 3.472 e inferiore al livello magari anche dei 3.357, ecco che sarebbe veramente molto interessante perché potrebbe chiamare anche nel breve termine degli short, quindi magari nel prossimo mese davvero vedere il prezzo, tornare anche a 2.995 circa, quindi zona 3.000 o comunque sia, anche perché no, andare addirittura sotto questi livelli e andare magari a creare un ritracciamento rispetto a questa lag abbastanza importante. Ovviamente questo non è, non è da escludere, Adesso andiamo un attimo sul weekly. Ecco, il weekly quindi cosa potrebbe creare? Magari nelle prossime settimane potrebbe tranquillamente vedere una discesa sotto questi livelli e poi successivamente magari scendere ulteriormente per andare a creare poi proprio quella dinamica short che dicevamo sul mensile, anche se ovviamente non è detto e non è detto perché, perché semplicemente qui abbiamo comunque una zona importante e il prezzo potrebbe anche... E in realtà, magari fermarsi su questo prezzo e creare addirittura delle dinamiche long da queste parti che, come potete vedere, non sarebbe poco interessante, anzi, sarebbe ipoteticamente valutabile in ottica, in ottica di un long per il breve periodo. In realtà, per esempio, anche fino a questi livelli qui, e poi valutare in base a quello che succede subito dopo, magari pacca sopra, poi magari ritraccia ulteriormente e crea delle dinamiche per continuare a poter al rialzo il, il titolo che comunque sia è sempre salito ultimamente quindi ci potrebbe stare tranquillamente anche perché abbiamo rotto, abbiamo detto prima questa zona qua che era molto interessante, molto forte come zona, è stata rotta al rialzo e ora il prezzo potrebbe appoggiarci sopra e quindi creare delle dinamiche low. In tal caso potrebbe anche non verificarsi il, la dinamica short sul mensile, potrebbe non creare per esempio una, una bella pin bar short mensile ma potrebbe per esempio chiudere dalle parti di questi livelli o magari chiudere anche leggermente più basso però senza dare una chiara indicazione short perché comunque sia la chiusura sarebbe superiore per esempio a livello importante e di conseguenza si sì, potrebbe comunque chiamare dei tracciamenti però sicuramente non andrei a mettermi short o qualcosa del genere anche se come sapete lo short sui titoli io lo valuterei solo nel breve termine e non andrei a valutarlo invece sul lungo periodo e neanche troppo sul medio periodo, anche se ovviamente ogni trader poi deve avere la sua, la sua visione del mercato, le sue diciamo regole operative eccetera eccetera. Ok, ora torniamo quindi sul settimanale e al di là delle dinamiche long che potrebbero tranquillamente verificarsi, potrebbero anche in realtà verificarsi delle dinamiche con meno forza su questo titolo e di conseguenza magari una discesa del prezzo che potrebbe in realtà darci degli interessanti input poi long magari anche in futuro nei prossimi mesi dopo aver dato magari anche delle interessanti dinamiche short per il breve periodo. Per esempio se adesso noi dovessimo davvero la prossima settimana chiudere con decisione sotto questi livelli ecco che avremmo una dinamica comunque in volatilità importante short con chiusura sotto zone importanti e poi magari vedere delle dinamiche short da queste parti che potrebbero portare giù i prezzi e potrebbero portarli giù fino a questo livello o a questo livello tranquillamente e su questo livello come potete vedere abbiamo una zona molto importante e qualora si creasse poi una dinamica magari di compressione da queste parti e poi un bel segnale, o meglio un input long ovviamente giustificato dalla price action con rottura magari anche dei livelli precedenti ecco che avremmo veramente una dinamica interessantissima quindi le dinamiche che io valuterei su questo titolo sono short se dovessimo veramente questa settimana la prossima settimana che arriva vedere uno short bello deciso chiudere sotto livelli importanti e magari avere degli short tranquillamente fino a questi livelli e poi valutare ipoteticamente successivamente a questa discesa anche dei long nei prossimi mesi magari su questo livello che sarebbe veramente molto interessante perché è un livello importantissimo infatti ci siamo già andati diverse volte e potrebbe essere interessante quindi valutare qualcosa di questo tipo oppure potrebbe invece creare dinamica long che è quella che vi ho detto prima perché comunque siamo sopra a un livello importante e se si dovesse creare una dinamica long su questo livello potrebbe essere valutabile appunto una, un long e che vada anche oltre i massimi storici precedenti Adesso andiamo a vedere un attimo i fondamentali che sono molto interessanti su questo titolo perché li guarderei anche in relazione al video che ho fatto un po' di tempo fa dove parlavo di Alibaba e parlavo del fatto che Alibaba è interessante. Ecco nel video di Alibaba io avevo citato il price earning anche di Amazon e avevo detto che si aggirava attorno ai 70, infatti è attorno ai 70, ai 68 precisamente in questo momento che è un valore molto alto e oltretutto è un valore molto alto con una dinamica di price action, quella che abbiamo visto prima, molto allungata, anche se qui ovviamente ha avuto un po' di lateralità, di conseguenza l'osservazione che mi è venuta spontanea è che è facile che il prezzo in realtà, se guardiamo il price earning, non abbia quella dinamica long di cui parlavo prima, nel prossimo futuro, ma è più probabile, forse, guardando i fondamentali, che invece il prezzo abbia dei bassi, fino magari a questi livelli e magari non è da escludere anche oltre a questi livelli, Vi faccio vedere meglio, per esempio fino da queste parti. E avere anche un bel ritracciamento nei confronti della, del movimento rialzista che ha avuto nell'ultimo nell anno, nell'ultimo anno e mezzo, successivamente alla crisi del Covid, che più o meno cadeva da queste parti. Ecco quindi quello che voglio dire è che una cosa del genere sarebbe interessante perché Perché vedrebbe un ribasso del price earning, vedrebbe un bel, una bella ossigenazione magari potremmo valutare degli short nel breve termine, solo nel breve termine, quindi seguendo ovviamente la price action ogni settimana, eccetera, eccetera, e poi, perché no, avere un livello di prezzo molto interessante per un long poi di lungo periodo, comprando a prezzi molto migliori rispetto ad adesso per un'ottica poi appunto di lungo periodo. Tornando invece sul, sui dati quindi fondamentali, abbiamo poi un ordine per share di 52,56, una capitalizzazione enorme di quasi 2.000 miliardi, nel senso che è 1.806 miliardi, quindi molto interessante. Ricavi utili abbiamo già visti prima, andrei velocissimamente a guardare un attimo i dati nelle statistiche, infatti abbiamo margine di profitto 6,42%, quindi vuol dire che non convertiamo tantissimo dei ricavi in utile, però comunque riusciamo a convertirne. Poi abbiamo un ROE del 31,92%. Questo è veramente un valore enorme, perché vuol dire che l'azienda è in grado di creare grande redditività, quindi ha un ottimo giro di business, e che ovviamente è molto positivo e non ci sorprende nemmeno, perché in realtà sappiamo che Amazon comunque è una realtà potentissima. Poi abbiamo una liquidità totale di 73 miliardi circa, inferiore ai debiti totali, che sono 101 miliardi, però abbiamo comunque sia nel 2020 ricavi per 386 miliardi circa, quindi diciamo che sono debiti relativamente piccoli in confronto a quello che è poi il volume d'affari dell'azienda, per è pari a zero, quindi niente dividendi e quindi può essere un'azienda interessante per chi punta al capital gain, il capital gain potrebbe essere interessante soprattutto se dovesse creare delle dinamiche come quelle di cui ho appena parlato, soprattutto se il prezzo dovesse avere dei ribassi abbastanza importanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Quindi, con questo è tutto, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi chiederei di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se vi interessano video di questo tipo, poi se vi va vi invito anche a dare un occhio al mio canale YouTube dove invece si parla più che altro di management e di argomenti di questo tipo, quindi andiamo anche a toccare il marketing, le aziende eccetera eccetera, io in ogni caso vi auguro un buon proseguimento, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!